Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Sara Maggiore Ciao ragazzi e vedremo un brano tratto da mare fuori mare fuori eh, che si chiama Dorica mia all'arba Dopo la sigla ah, Canta canta canta Cantare in libertà Bene ragazzi, questa canzone si compone di 5 accordi in totale che sono uh, Fa maggiore, quindi Do Re Mi Fa, Fa La Do, poi Sol maggiore accanto, Sol Si Re, La minore, La Do Mi, poi troveremo il Mi minore, andiamo indietro, Mi Sol Si, ed infine il Do maggiore che tutti conosciamo, Do Mi Sol. Uh, vi dico che questa canzone in originale è in mi quindi mezzo tono sotto però per semplificare un po' gli accordi l'abbiamo fatta un semitono più avanti quindi in fa maggiore forse morirò forse morirò forse morirò forse ti mancherò. E come veleno, e non so se tornerò. Forse morirò, forse ti mancherò. Libero nel cielo ed è lì che volerò. Ho un nodo stretto in gola, come fosse una cravatta. Ero sulla strada buona, ma poi mi sono persa. Non tornare ancora, anche se sono distrutta. È scaduta l'ora, ma ora non mi dire resta. E sto piena di pace. E poi fa la seconda strofa gli accordi restano sempre gli stessi quando te ne andrai sarai Ci sarà un nuovo tramonto per ogni cosa che ho. Bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Sara. Grazie a te. Per averci aiutato con questo brano e vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella così ogni volta esce un video nuovo potete guardarlo subito. Inoltre, se volete accompagnarvi anche utilizzando la mano a sinistra, c'è una puntata che ho realizzato che spiega come poterlo fare, quindi vi lascerò il link di quella anche in descrizione. Ok?